Grazie per avermi invitato, grazie per avermi fatto sentire tanti interventi così appassionati, così densi di contenuto e anche così puntuali sulla situazione attuale. Ho sentito parlare di contesto, bisogna parlare, partire dal contesto e, e aggiungerei scoprire la causa, vedere la situazione, vedere i fatti, scoprire la causa. Dei disastri che stanno avvenendo. Due argomenti fondamentalmente sono stati trattati. Quello della guerra, eh, non c'è persona che non sia sullo stesso piano, su questo argomento, e quello della, della creazione di un nuovo soggetto politico che faccia giustizia delle volte ingiustizie della sinistra del centro-sinistra che ha rovinato in Italia e però anche per... Sulla guerra, eh, io credo che vada fatto sempre un discorso risalente nella logica. Eh, in sostanza, l'uomo nasce nel vero: tant'è vero che la parola pace viene da pactum, cioè viene prima la guerra e poi la pace, e comunque eh, nell'animo umano è rimasto dicono i biologi, il cervello del rettile come un cervello, quello che assale, quello che, che preda, il predatore, però poi abbiamo il cervello del palifero che dà i sentimenti, l'amore, eccetera, e la razionalità ultima. Eh, nella storia c'è stato, stato un alloggiamento, un Pensato che era importante invece vivere in comunità su un certo territorio. Chi parla di 100.000 anni fa, chi di 40.000 anni fa, io mi riferisco per semplicità alla Fondazione di Roma, dove stiamo eh, 2700 anni fa all'incirca noi abbiamo assistito alla formazione di una comunità. Eh, ritengo che eh, è sul punto della comunità che bisogna centrare. Attenzione, comunità significa avere un territorio, per sostare, per dormire, la parola territorio secondo segue qualcuno, due parole latina, terra e torus, letto di terra. Che vi piace questa etimologia, a differenza di altri che fanno derivare la parola territorio da terra. Fa paura, no, non mi piace troppo. Eh, un territorio, un popolo, cioè persone che vivevano sicuramente non so a Roma c'erano le tribù di Tizès, De Ramnes e di che vagavano sui colli e a un certo punto subiscono e formano il populus. L'etimologia qui ci dice che il populus viene da pioppo, nel senso che i pioppi sono piantati in un certo ordine e danno l'impressione di un esercito in armi e poi c'è la sovranità, cioè l'ordinamento giuridico. E l'ordinamento giuridico prevede anche che chi viola l'ordinamento, il livello civile, deve avere una sanzione, deve essere richiamato. Ora sul piano geopolitico, sul piano internazionale della comunità internazionale, no, no, no, noi siamo ancora molto lontani è per caso. dalla creazione di un piano di individuale, in perché la comunità internazionale è una comunità di fatto, non è una comunità di diritto. Da allora si cerca l'equilibrio tra le forze. Eh, c'è stata la fredda con i due blocchi, poi poi i blocchi erano tre, adesso diventano due, eh, ma ci sono certi cioè, panni giustamente, ho sentito da questo tavolo, del pluralismo di più persone, difficile però mettere d'accordo più persone, eccetera. Eh, secondo, me, secondo me però l'obiettivo sul piano internazionale deve essere quello di trovare una un'assemblea generale dei popoli, perché come pure ho sentito dire qui, mi pare da Luigi, eh, c'è una distinzione tra governo e popolo. I popoli sono buoni, i popoli sono le vittime, i popoli sono quelli che pagano, che pagano la credine, la, la sovraffazione, gli l'istinto. E noi lo stiamo vedendo adesso, perché giustamente Stata osservata la crisi del capitalismo porta i capitalisti a vedere perdere, come se lo stanno vedendo a causa della guerra, i magnati eh, russi. Eh, questo è porta anche a, a, a sottolineare un aspetto. In realtà non è che la, i web blocchi di adesso, cioè la, che già, eh, qualcuno dice. Eh, che l'uomo naturalmente ha bisogno del nemico e che quindi la dichiarazione di guerra non è una dichiarazione di guerra, è la individuazione del, del nemico su cui scaricare questo istinto neg negativo. Eh, questa dichiarazione di guerra, questi, questi due però, secondo me, questo problema che sussiste va, va mm, risolto positivamente proprio nella visione ottimistica, che i popoli sostanzialmente non vogliono avere. Allora io penso, come buona parte rappresentante di Giulio Magistis, a una unione eh, federativa generale. Io ho pensato particolarmente all'idea di una conferenza internazionale nella quale siano aperti tutti, la partecipazione di tutti i popoli, perché la carta dell'ONU che dovrà servire a questo è piena di impegni civili è una lettura amena, bellissima non solo amena ma, ma su, che suscita sentimenti di grande sembrava essere al Consiglio di Sicurezza c'è il diritto di veto di uno dei cinque di e quindi siamo al punto di partenza in realtà quello che bisogna tenere presente è secondo me l'idea che i popoli sono sostanzialmente le vittime di, di, di queste cose. E se è così, e se è vero che siamo arrivati a un punto in cui guerra significa anche distruzione del pianeta, perché lui, nella lotta si, ci si mette tutto l'impegno possibile, la eh, storia ci parla anche di tentativi di superare questa impasse con uh, il modo saggio, Giorazzi e Gugazzi, la distinta di Barletta, fu in una cantina di parletta che, eh, discutendosi fra gli, gli spagnoli e gli italiani, si disse che erano meglio gli spagnoli e non gli italiani che combattivano insieme, e allora quasi stato di Ettore Fieramusca, Cavalieri, 13 e 13, fece vincere gli italiani, e quindi nella storia della discutere di parletta. Ma eh, quella che è essenza è che quando c'è un contrasto ci vuole un arbitro che lo risolve, e se questo arbitro non lo si trova, e si torna alla forza, e allora abbiamo distrutto il diritto, abbiamo distrutto la civiltà, abbiamo creato una distruzione, una antropia, direi, in termini eh, ecologici della civiltà, della realtà. E quindi, giustamente, c'è chi ha osservato che eh, l'articolo 11 entra nel sentimento quando dice l'Italia di Puglia la guerra. Eh, se io penso che armare Ucraina significa far uccidere delle persone, anche i bambini, eh, io veramente inorridisco, non è possibile, eh, la pace va tornata. A questo punto eh, il punto centrale diventa proprio quello ma perché succede questo. Succede questo semplicemente, come diceva di moltissimo, per interessi economici. E noi abbiamo gli interessi economici degli Stati Uniti, interessi economici della Cina, interessi economici della Russia, eh, i militari hanno pensato, i russi hanno pensato di invadere eh, l'Ucraina per dimostrare che vogliono riprendersi. Il ecco, questa è una differenza mentale proprio tra che avvicina un po' ho 86 anni che ho vissuto per l'impero, la seconda guerra mondiale scoppiata quando avevo quattro anni fino figlio quando ero nove. Io ho sentito fischiare le bombe, ho sentito, sentito il rumore delle bombe, che non è il rumore, non si scritto, un, un, un rumore assordante veramente denso di timore per, per, per, per, chi, per chi lo vive. Ancora, mi sono molto, molto, molto chiaro su questo, su, questo, su questo punto. Ora, eh, quando... Eh, ci troviamo di, di fronte al fatto eh, di inviare le armi alla Cina o eh, all'Ucraina o non inviarle. Secondo me c'è un imperativo categorico, eh, noi non possiamo inviarle. Alla fine che succederà? Si metteranno d'accordo che Donbass e la Crimea resta più o meno in linea generale dal punto di vista geopolitico, alla Russia e ci saranno 35.000 morti russi, 40.000 morti anche bambini. E anche attraverso stragi per il futuro. Quindi non è possibile, la parola guerra, giustamente, lo ha in deve essere annientata, annullata. Per lo meno questo è l'auspicio e la ragione ci pone davanti. Voglio venire al concreto, al concreto ho detto sicuramente l'amico della quando ci ha detto, eh, lo avevo affermato poco fa, quando ci ha detto che ciò che muove. E non lo dice solo lui, lo dice Monsen, eh, lo dicono gli storici, è l'interesse economico. È, è l'interesse economico. Eh, Stiamo dicendo proprio questo. Eh, ho visto quando ero bambino, che eh, i tedeschi usavano un po' il metodo russo, cioè costringere lavori forzati con i fucili dietro le spalle. E invece gli in americani usavano un metodo molto più soft, ma ugualmente dannoso. Pagavano, a dire, io lo ho firmato, a dire. Cioè dire che da i comandi americani davano il segno, del di, di valore di una moneta, ma che in realtà pagava tutto il popolo. Infatti dopo quattro anni di occupazione americana c'è stata un'infrazione spaventosa. Cambiano i metodi, ma sono tutti depronevoli, sono tutte forme di guerra. Più sottili, eh, credo che proprio questo, Finlandia e Svezia, vogliono, vogliono stare con l'Occidente, perché c'è una parvenza di libertà, ma in realtà le democrazie sono in grave crisi, come in gravissima crisi, e questo che vale veramente fondamentale, è il capitalismo, come è stato previsto da Marx. Il capitalismo non tira più. L'America è andata avanti dopo i trattati di Bretton Woods, eh, a cui noi aderimmo nel 1947. Eh, il trattato di Bretton Woods diceva che tutte le monete erano eh, convertibili in dollaro e il dollaro era convertibile eh, nell'oro di Fort Cross, se non che eh, queste cose vengono sempre pensate il 15 agosto del 1971 da Ken David e Richard Nixon annunciò che eh, i dollari non erano più convertibili in E eh, Fu una svolta, ci si chiese allora questi pezzi di carta che cosa, a cosa servono. Questi pezzi di carta eh, devono avere un sottostante, si dice dal punto di vista economico. Il sottostante di questi pezzi di carta è costituito dall'economia nazionale. Di qui la grande... Eh, comincia il grande processo e non posso narrare perché il tempo che mi è concesso non perché non devo abusare del tempo che mi è concesso gentilmente comunque voglio dire soltanto che eh, qui comincia la crisi che ci porta in sella perché la di un mercato generale e eh, l'entrata nell'euro nell sono state due tappe per lì che hanno bloccato la, la libertà economica italiana, la crescita, la crescita economica italiana. A proposito, volevo solo riportare che si opposero all'ingresso all nell'euro Moro e Berlinguer, onore ai due ai grandi statisti, e il governatore della Banca d'Italia Baffi. Eh, nel frattempo aveva commesso un grave errore, chiamiamolo così tra virgolette, l'altro governatore, Carli, il quale aveva stanziato 300 miliardi per la banca di Sidona e, e di Carli, eh, cosa che loro presero, però fallirono dopo. Eh, ci fu tutta un'indagine. Ah, e invece di colpire i responsabili nel sei sotto processo, proprio Paffi, il suo amico. E Paffi se la cavò perché eh, aveva più di 70 anni, quindi e sto ai domiciliando. Chiusa parentesi, ma questo per dirvi di come frutto alla vita e come è difficile far valere, far valere i valori che sono importanti. Adesso io vorrei esprimervi quello che mi ha colpito di più, cioè il fatto che la costituzione di questo nuovo soggetto che ha trovato veramente una stella polare per farsi vivere. Il centro-sinistra ha fallito perché non ha avuto idee. E che cosa ha fatto il centro-sinistra? Ha preso le idee, sapete di chi? Di Jane, della P2, del, del programma di Francesco Cosentino, un personaggio un po' discusso che aveva dominato come segretario generale della Camera per vari anni, negli anni 70, e che, che era ovviamente uno della P2. Fondo il, il, ho, ho studiato questo documento. Eh, effettivamente, se vediamo cosa prevedeva per questo stato ideale, falsamente ideale, perché lo strumento del, di coloro che la pensano così, che si chiamano purtroppo no, neoliberisti, eh, usano come metodo la menzogna. Noi siamo nella società delle menzogne e eh, tutti i nostri governanti, dall'assassino di Moril Poi. Sono stati menzogneri e sotto la menzogna ci hanno espropriato di tutti i beni che avevano. La comunità si legge perché c'è un popolo, il territorio è un ordine giuridico che si fa valere. Ci hanno tolto il territorio, il territorio è proprietà pubblica del popolo, proprietà pubblica del popolo. La storia di Roma, ecco, l'unizione di, di Roma, lo dimostra molto chiaramente. I romani, a differenza degli errori, dei bisogni che sono stati detti anche in campo scientifico, nasce stato Key che nel 1810 eh, ha dimostrato che Roma non conobbe la proprietà privata. Roma conobbe la proprietà pubblica, pubblica. Eh, domina un popolo di Romani, in un Comunis, di Romani. Il documento di, di, di del territorio, tentativo che si è formato più volte, dico questo ondeggiare pubblico privato, pubblico privato. A Roma c'è stato il dominio del pubblico, poi c'è stato l'impero, poi c'è stato il medioevo dove... Il dominio del popolo, il dominio del sovrano, insomma, intendiamo bene che, che quando parliamo di dominio c'è cioè sempre attaccata la sovranità. Eh, il dominio dell'imperatore eh, era il dominum dominio eminente, quello del popolino, il dominio utile del continuatore della terra. Eh, in realtà ci si è accorti nel Medioevo che il dominio utile aveva sopraffatto il dominio eminens, il grande imperatore Federico II, scrinto dal Papa Onorio III, pensò bene che i beni di preminente interesse generale, le usati nella Costituzione, dovevano essere dichiarati inalienabili, insucccabili in e perché abbiamo un grande interesse pubblico, soltanto l'imperatore poteva segnalare. Quindi questo deggiamento tra i pubblico e il privato è un deggiamento che è durato nei secoli. Ed è arrivato questa, questa, questa risoluzione di, di demanio. ecco, noi avevamo che, che il popolo era proprietario del territorio. Eh, succede che si privatizza tutto. A Federico II, il grande Federico II, tre al demano, non sempre da un minimo tre al demano, libera ricostituzione per in Sicilia, eh, Melfi 1231, eh, esce fuori il demano. Per cui oh, oggi nel falci civile c'è il demano, ma a vedere bene che il demano del falci civile è una specie di parzelletta perché è costruito il codice civile sulla base di un soggetto singolo, lo Stato persona giuridica astratta. E allora il dominio del singolo vale il criterio della proprietà privata. quando è vero che i beni, ma, se lo dice anche con Mattei, sui beni comuni, è proprietà privata dell'ente pubblico, quindi non esiste il beni pubblico, perché proprietà privata dell'ente pubblico eh, sbaglia. Perché eh, il grande processo che si è avuto con la Costituzione è stato il passaggio dallo Stato persona singola, la pubblica amministrazione, lo Stato persona giuridica, allo Stato popolo, allo Stato comunità formato da popolo, territorio e sovranità. E il soggetto popolo ammette un altro tipo di proprietà, ecco il centro del problema, la proprietà pubblica. La proprietà pubblica ho ricevuto il ricercatore. Un... La proprietà pubblica ha fatto La quello di dare al popolo la proprietà di ciò che gli spetta e allora scusatemi ma io vi voglio enumerare alcuni articoli della Costituzione così sarà un e vi farò e concluderà fatto veloce articolo 1 è stato detto l'Italia è una Repubblica Democratica l'Italia si intende il popolo è il territorio articolo... Due, molto importante, perché spiega che cos'è la comunità. La, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua, la sua personalità. Quindi l'uomo a parte del tutto. Ci sono due soggetti giuridici nell'ordinamento costituzionale, non c'è nulla, ne sono due. Eh, questi due soggetti giuridici sono da un lato tutti, il popolo, da un lato il singolo. E togliere a tutti per dare a uno, cioè privatizzare, oppure dare in concessione, oppure cartolarizzare, oppure usare dei derivati, eccetera, ci sarebbe da parlare una... su la finanziarizzazione del mercato, è vietata proprio per il fatto che, che al popolo spetta la proprietà pubblica. La proprietà pubblica viene, viene poi messa in evidenza nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che dice: La Repubblica è un fatto di ordine economico per, prima, economico per il economico E quindi la Repubblica è insieme a voi, spero, ma sicuramente insieme a un mio amico, De Magistris, deve concepire l'uomo nella sua piena dignità, l'uomo sovrano come popolo, come parte del popolo, che partecipa in quanto parte alla sovranità di tutti e decide nel senso favorevole a tutti. È la, la proprietà, dunque, indicata poi nell'articolo. Eh, 42 della Costituzione ma consentitemi di dire che si arriva alla, alla ricchezza di cui parla l'articolo 42 attraverso una partecipazione costruttiva dell'economia da parte di tutti, attraverso il lavoro, che non solo è un diritto fondamentale, ma è un dovere, ogni cittadino, secondo Roma dell'articolo 4, ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività secondo le proprie scelte e le proprie possibilità che concorra, e vedete la partecipazione, come vi suona appena in questo: concorra al progresso materiale e spirituale della società. C'è cioè di tu, è un capolavoro. Eh, il concetto martese, Aldo Moro che ha fatto la sistematica di questo. Basta leggere questi quattro articoli dicevo, <ride> per capire l'importanza della, della cosa e, e capire come eh, la P2 che è stata seguita. Se fate un'analisi di tutto quello che è stato fatto là la riduzione del numero dei lavoratori dei parlamentari, la distinzione tra l'annulamento del Senato, l'accentramento della ricchezza nel patrimonio di votere, un... ma... però sono... è la Costituzione che si impone e prevale su tutto, ma soprattutto, per rispetto alla Costituzione il principio di eguaglianza. È l'etica repubblicana, si conta sui principi di libertà e guaglianza e solidarietà è... e è... è... è che vi ho detto sia sufficiente per far capire secondo me e credo di poter dire secondo Luigi mio carissimo amico eh, l'idea nuova che deve sostenevo una nuova sinistra la sinistra è quella popolare come diceva Mendoza è quella dei più poveri noi siamo in miseria non solo siamo in miseria il debito pubblico è arrivato a 2.700 miliardi di, di, di euro è, è, è impensabile e come si fa si privatizza si deve si tutti è stato approvato ieri l'articolo 6 si è messa a gara europea in modo che vengano gli a governare a prendersi i guadagni noi siamo i padoloni noi siamo più ricchi per Costituzione di quello che si può pensare e abbiamo dalla parte nostra una, una carta vincente perché è vigente, è vigente la Costituzione. Non sono vigenti le migliaia di leggi incostituzionali che hanno fatto Berlusconi, Renzi, eh, Dalema, Dalema si è inventato l'altro. La, la, la cartolarizzazione dei diritti di credito tanto per dire come la sinistra ha fatto degli errori madornali creiamo una nuova sinistra siamo col popolo, siamo parte del popolo agiamo nei nostri interessi e presente che noi siamo massimoli ma siamo parte del diritto. grazie